Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi faremo con Giogevara il disegno di un fascio di rette proprie. Vediamo che cos'è un fascio proprio di rette. Allora, il fascio di rette proprio, dice Wikipedia, è un fascio di rette che passa tutti per lo stesso punto che viene definito centro. In pratica, il fascio di rette proprio descrive una specie di stella perché tutte le rette passano per lo stesso punto mentre un fascio improprio sono rette tutte parallele, quindi descrive una specie di rastrelliera. Oggi ci occuperemo di disegnare con GeoGebra un fascio proprio di rette. Come fanno queste rette, diciamo, essere una diverse dall'altra? Poi dipendono dal coefficiente angolare m. Vediamo, qui c'è una maniera di rappresentare in maniera parametrica no? l'equazione del, del fascio di rette e praticamente per ogni valore di m, che dipende da k, c'è una retta diversa, il coefficiente angolare è la pendenza di questa retta rispetto all'asse delle x. Praticamente modificando questo coefficiente si creano tante rette, una per ogni valore di coefficiente, quindi se il coefficiente è 0 questa retta praticamente è parallela all'asse delle X. Vediamo che c'è anche questa maniera parametrica e noi utilizzeremo questa di rappresentare il fascio di rette proprio perché noi vorremmo con GeoGebra modificare il valore alfa trasformandolo in, un, in uno slider per fare una piccola animazione e vedete che il parametro alfa varia dall'intervallo che va da 0 a pi greco quindi da 0 a 3,14 quindi costruiamo subito in GeoGebra tutti questi elementi. Prima di tutto facciamo un'etichetta di testo perché noi ci dobbiamo ricordare qual è la forma eh, parametrica che noi utilizzeremo per descrivere questo fascio di rette proprio. Noi abbiamo scelto questa forma qua che è x meno x con 0 seno di alfa uguale y meno y con 0 coseno di alfa dove x con 0 y con 0 sono le coordinate xy del punto c cioè del punto centrale del fascio di rette proprio noi però ci vogliamo mettere una c al posto di 0 così capiamo meglio quindi riscriviamo nell'etichetta qual è la, la forma parametrica eh, di questa equazione e noi scriviamo x meno x con c grande è semplicemente un'etichetta questa per ricordarci per seno, come si fa l'alfa in GeoGebra? si clicca la linguettina dei, delle lettere greche e si scrive alfa è uguale, facciamo uno spazio per renderlo un pochino più, più chiaro a y y con c, cioè il punto il punto centrale per coseno di alfa e clicchiamo sempre qui l'alfa abbiamo semplicemente scritto una linguettina per ricordarci come, sì, come viene descritto il, il fascio di rette proprio. Ricordiamoci che x con c e y con c sono le coordinate xy del punto centrale del fascio di rette. Allora iniziamo a dichiararle. Diciamo che noi vogliamo che eh, tutte queste rette passino per questo punto qua 4 con 4 quindi dichiariamo ad esempio x con C grande lo mettiamo con gi è uguale a 4 e facciamo invio laddove Y con C, con C grande è uguale a 4. Abbiamo semplicemente deciso che tutto il fascio di rette passi per il punto x4, y4. Allora qui descriviamo finalmente il punto C, C maiuscolo aperta parentesi, di quale coordinate sarà? Beh, x con C maiuscolo, virgola. Y con C maiuscolo, facciamo scrivere, invio, ed ecco vediamo, attendiamo un attimo che sia un minuto impallato il computer, vedete ecco il punto C praticamente viene descritto dalle coordinate x di C, y di C che sono 4, 4. Per questo punto dovrà passare tutto il nostro fascio di rette. Allora, ricordiamoci che la formula x meno x di c seno di alfa è uguale a y meno y di c coseno di alfa, addove alfa è il coefficiente angolare definito m che indica la pendenza di tutte le rette rispetto all'asse di x. Adesso lo vediamo. Finalmente, la, il fascio di rette noi lo chiameremo f. Facciamo due punti, aperta parentesi, e scriviamo x, praticamente, meno x di c, maiuscolo, come si fa a fare seno di alfa? Si prende la tastierina in gioiebra, si va nella linguettina funzione, si scrive seno, si clicca, e poi si va nella linguettina lettere greche e si scrive alfa, si decide alfa. Poi si va a destra con le freccettine e si fa uguale a che cosa? Abbiamo qui la leggenda y meno y di c maiuscolo moltiplicato che cosa coseno di alfa andiamo nella linguettina funzioni scegliamo il tasto coseno e clicchiamo poi andiamo nella linguettina lettere greche e scegliamo alfa a questo punto andiamo a destra fino alla fine dell'espressione facciamo invio vediamo che abbiamo forse sbagliato ah non abbiamo definito alfa allora vogliamo, lui vuole che prima venga definito alfa allora noi facciamo così, inseriamo per esempio un altro slider e lo chiamiamo appunto alfa. Allora questo qui eh, lo chiamiamo alfa e il suo intervallo quale sarà, come dice Wikipedia, da 0 a pi greco, quindi scegliamo la lettera di pi greco e cancelliamo il 5 e mettiamo incremento 0,01 perché pi greco è 3,14, quindi noi vogliamo due decimali, facciamo ok. Vedete che noi adesso praticamente alfa l'abbiamo descritto come uno slider. Vogliamo fare un colore un pochino più carino, facciamo tasto destro, facciamo impostazioni, diamo come colore per far capire che questo è il coefficiente angolare m, diamo un colore arancione a posto. Noi vediamo che adesso siccome il fascio di rette proprio dipende dal coefficiente angolare alfa e alfa va da 0 a 314, vediamo che noi manipolando vedete, il coefficiente angolare alfa manipolo praticamente la pendenza quello che tecnicamente viene chiamata pendenza noi chiameremo inclinazione rispetto alle x della retta Vedete? prima perché non ci faceva concludere qui l'espressione x-x no? di c seno di alfa y-y di c coseno di alfa perché non avevamo descritto alfa lui non sapeva qual era il valore non appena l'abbiamo descritto con lo slider vedete che lui nell'espressione sostituisce il, il valore che praticamente noi selezioniamo. Come abbiamo detto prima, dato che la pendenza delle rette che vengono descritte dipende dal coefficiente angolare alfa, vedete che quando il coefficiente angolare alfa è pari a zero, e la retta evidentemente è parallela all'asse x. Mentre quando il coefficiente angolare è pari a 1,57, che è la metà di 3,14 pi greco, la retta è parallela all'asse dell'y. Allora, ma noi come facciamo a vedere questo fascio di rette? Allora, Siccome vedete questa entità qui è la nostra fascio di rette F, se clicchiamo il quadratino si seleziona l'entità, se clicchiamo il pallino scompare o ricompare l'entità. Noi selezioniamo con il quadratino le fasce dirette, facciamo impostazioni e gli selezioniamo l'opzione a GeoGebra mostra la traccia. Chiudiamo, se noi abbiamo l'animazione vedete di alfa che correttamente per esempio descrive come uno slider e ci ha messo il tasto play, ecco vediamo, che selezionando l'animazione noi vediamo che nasce il fascio di rette proprio tutte passanti per C con un coefficiente angolare che dipende praticamente da alfa vedete che mano a mano che alfa cresce o decresce da 0 a pi greco e 14 si descrive tutto il fascio di rette che passa per C allora, per togliere tutta la traccia è necessario riandare in postazioni e togliere l'opzione mostra traccia, vedete che sparisce la traccia. Allora che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo semplicemente dato l'espressione parametrica eh, del fascio di rette proprio come x x di 0, seno di alfa uguale a y y di 0, coseno di alfa. Al posto di x 0, y 0 noi abbiamo chiamato il punto c e allora le coordinate le abbiamo chiamate x del punto c e y del punto c abbiamo deciso che le coordinate fossero x uguale a 4 e y uguale a 4 abbiamo scritto qui la funzione, eh, la funzione parametrica eh, per GeoGebra GeoGebra sostituisce valori, cioè sostituisce le x e le y sostituisce il coefficiente angolare e praticamente avviando l'animazione Vedete che crea tutto il, il, il possibile fascio di rette. Se noi andiamo nella retta F nelle impostazioni e gli diamo mostra traccia, possiamo anche aumentare un pochino, vogliamo aumentare la, la velocità, da qualche parte c'era la velocità, vediamo se la ritrovo, non la ritrovo, va bene. Noi se gli diciamo mostra traccia, vedete che crea tutto il fascio di rette. Che Cos'è un fascio di rette proprio? È un fascio di rette che passa per un unico punto C che viene descritto da un differente praticamente coefficiente angolare. Ad ogni coefficiente angolare alfa corrisponde una retta diversa. Grazie a tutti per aver visto questo video, per essere giunti alla fine del video. Spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.